Poteva non esistere un'altra truffa? Ma noi sconfiggeremo le truffe di tutto il mondo! Ebbene sì, oggi abbiamo una truffa ai danni di Amazon. Perché ai danni di Amazon? Perché qualche individuo ha creato un annuncio pubblicitario su Google, su YouTube su altri siti dove sponsorizza una carta eh, regalo, una gift card di Amazon, dal valore di 200 euro, eh, gratuita. Gratuita? Ma io vado a prenderla subito! No! perché ce ne sono un tot a disposizione. Ah, quindi sono sorteggiato per ricevere questa carta? No, non funziona così. Il problema è che loro richiedono questi Misericordia 2 euro misericordia. Sempre questi 2 euro da pagare per poter fare le loro transizioni. Perché dico questi benedetti 2 euro? Perché è una truffa che ormai conosciamo. Infatti vi lascio qui sopra il link in descrizione della truffa dell'iPhone a 2€ Quindi mi raccomando non andate a cliccare su questi, su questi link Adesso ne è uscita un'altra eh, Io ve la faccio vedere, infatti adesso vedrete il mio smartphone Io ho semplicemente cliccato su un link che quando andate a vedere un video magari uscirà anche sotto i miei video ma non, non è un annuncio che eh, creo io eh, viene generato in automatico da YouTube c'è questo link che dice ottieni un buono regalo a Amazon. Ah, dal valore di 500, mio, ho sbagliato, pensavo, pensavo che era 200. No, 500 euro. Vi rendete conto? Quindi qualcuno può fare gola e cosa fa? Va a cliccare. Beh, io l'ho fatto perché ero curioso di andare a vedere eh, se anche questo era una truffa. In effetti sì, perché. Come vedete abbiamo questo buono regalo Amazon, ecco, in asterisco. C'è scritto piccolino quando le condizioni del, di partecipazione sono soddisfatte. Quindi, cosa significa che voi non lo riceverete mai? E qua ti, ci farà delle, delle domande, delle domande che sono delle domande semplicissime, sono domande che tutti noi possiamo rispondere. Allora, come ti piace fare acquisti Amazon? Beh, certo. Chi non piace fare acquisti su Amazon, è una delle piattaforme migliori che esistano, questo è il modo per ricevere un buon in omaggio, 500 euro. Allora cosa facciamo? Cerca partecipanti dove sta cercando persone che fanno regolarmente acquisti, ma tutti facciamo regolarmente acquisti su Amazon per contribuire a migliorare i prodotti. Quindi allora cosa faccio? Io cioè, voglio ricevere questo, questo bono. Allora cosa faccio? Inizia sondaggio. Sondaggio clienti, primo punto della truffa. Sondaggio clienti perché tutti siamo clienti quindi loro si rivolgono a noi clienti. Secondo punto, proprio sotto disponibile solo oggi 11 maggio 2021 se voi lo andate a fare domani vi scriverà solo oggi 12 maggio 2021 quindi questo secondo punto eh, che fa pensare ad una truffa terzo punto proprio non ne scappa uno ci ringraziano per aver considerato di prendere in esame questo eh, sondaggio quindi eh, si rendono molto cordiali loro, quarto punto, una volta all'anno cerchiamo 500 persone a cui piace acquistare nei Amazon per fornirci un feedback onesto, quindi loro solo per oggi, solo per oggi cercano queste, queste persone, Ma ah, solo oggi, ma sono davvero fortunato, quinto punto, non so se siamo 5 o 6, non mi ricordo già più, feedback onesto, ecco, noi siamo gli onesti che mandiamo, mettiamo un feedback, ma loro non lo sono. In segno di gratitudine siamo lieti di offrirti la possibilità di ricevere un buono regalo Amazon da 500€. Euro. Ecco, in segno di gratitudine, sono davvero davvero entusiasti di avere noi come clienti. Basta completare il sondaggio qui sotto per partecipare. E' facilissimo. punto. Carte regalo restanti. Guardate, ce ne sono 291 e guardate come scalano. Questi 288, 286 Quindi c'è un tempo, devo, farlo, devo farla più presto Perché se no non ricevo questi 500 euro Devo farla più presto, guarda come sta scalando Peccato che io l'ho provato due ore fa E ce n'erano sempre 300 Quindi è un tempo, è un timer In realtà quello non sono le carte restanti È semplicemente un timer Andiamo a vedere quindi questo è un altro punto Ci sono le domande Sotto alle domande c'è scritto Falla adesso prima che questa fantastica offerta scada Veloce, dovete farlo in fretta senza pensare Quindi questa cosa è da fare subito Un altro punto è un segno di una truffa Il fattore che dovete fare una cosa senza pensare Questo è uno dei punti da dover considerare Andiamo avanti Più sotto andiamo a vedere delle recensioni di persone reali che hanno ricevuto queste, questi buoni. Peccato che questi sono, sono personaggi con nomi e foto profili eh, presi da tutto eh, il web. Quindi, il web ha accesso a tutti questi, questi profili e quindi carica foto e nomi eh, a caso. Con la recensione scritta, eh, a caso che qualcuno magari scrive con il mi piace sotto quindi diciamo robotizzati queste cose infatti abbiamo pure il fatto i pollici in su quindi mi gli piace questo piace questa recensione e c'è scritto proprio ora quindi tanti lo stanno facendo proprio ora E un altro punto fatto che questi qui sono tutti consulenti finanziario consulente legale ha studiato matematica supervisore di turno eh, dentisti sono chef, rappresentanti, consiglieri, studenti sono, Hanno tutti un certo livello Quindi sono tutti intelligenti Sanno quello che stanno facendo Quindi è da fare, è una cosa reale No, mi dispiace, non è così Andiamolo a provare Quanto spesso fai acquisti su Amazon? Ogni giorno Come valuteresti? Sono molto soddisfatto di Amazon Come valuteresti la soddisfazione complessiva del checkout? Molto soddisfatto quanto è probabile che continui a visitare il sito Amazon? Molto probabile. Hai visitato uno dei altri siti web? No, solo Amazon. Quanto è probabile che consideresti Amazon? Molto probabile perché a me piace Amazon. Mi piace eh, comprare su Amazon. Quanto spesso vedi annunci pubblicitari? Giornalmente? Che stesso sono? Maschio. Stiamo controllando le nostre risposte. Non ci sono trovate registrazioni doppie abbiamo ancora il gift card rimanenti 78 stanno scadendo velocissimo congratulazioni congratulazioni abbiamo eh, completato il sondaggio e la carta regalo 500 Amazon è stata prenotata dobbiamo seguire le istruzioni per richiedere il buono regalo quindi abbiamo riservato questo buono regalo Amazon nei prossimi 30 minuti non dovete pensare dovete solo andare scrivere i vostri dati, nome e cognome e cosa fare? richiedi ora Inserì, ecco, eccolo qui, inseriamo i tuoi dati di contatto di consegna e paga 2 euro per la spesa di spedizione. Eccoli qua, questi 2 euro benedetti, li prenderanno in tutto il mondo a tantissime persone. Immaginate quanti soldi, mi sono filato un dito nell'occhio, immaginate quanti soldi loro si possono fare con questi 2 euro semplici. I 500 euro non li vedrà mai nessuno. È una cosa che non dovete assolutamente fare assolutamente mi raccomando eh, non cliccate nei link vi faccio vedere uno degli ultimi punti su cui pensare guardate il link sopra online su surveypros.link sono mm, siti creati niente porta a un, a un link serio se Amazon vi vuole fare un'offerta Sarà direttamente www.amazon.it Non sarà nient'altro Mi raccomando, adesso qua mi stanno scadendo le gift card Quindi non avrò questi 500 euro eh, Peccato che sono rimasti 10 e non sta scendendo Quindi mi sta dando una possibilità di completare questo, questo questionario eh, Per non perdere, perché loro si perderebbero questi 2 euro Se scaderebbero queste carte restanti Quindi mi raccomando non fate mai acquisti su siti eh, senza paypal io vi lascio anche l'altro video su come fare acquisti sicuro, sicuri eh, mi raccomando non cliccate nei link che non conoscete non fatevi abbindolare non inserite carte eh, mastercard, carte eh, di pagamento non fatelo mai eh, se non siete sicuri del sito con, come amazon o come altri siti che conosciamo non fatelo mai mi raccomando per questo è tutto io vi rimando al prossimo video rimanete sintonizzati e accendete la campanella che si trova qui sotto iscriviti e campanella a fianco così vedrete una notifica eh, dei miei video futuri mi raccomando anche iscrivetevi al mio canale Telegram eh, perché qui nel mio canale pubblico di Telegram eh, trovate tutti i link di offerte eh, reali e sicure, eh, potrete andare a comprare tantissimi oggetti che in generale sono molto cari, quindi iscrivetevi così vedrete solo semplicemente questi link e se volete acquistare lo potrete fare. Quindi ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video, ciao! Mm, che Rocca d'acqua